Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della bellezza e dell'utilità di usare la mailing list di QGIS Italian User, cioè una mailing list di supporto per gli utenti QGIS. In questo momento siamo pochi, intorno ai 300 iscritti, però più siamo meglio è. Qua si può scrivere qualsiasi cosa in renda QGIS, qualsiasi tipo di problema e così via. Ieri come vedete qua, è comparsa una domanda scritta da Mauro D'Ambroso e scrive che da qualche tempo, dopo aver aggiornato la 2.18.13, quando utilizza il comando clip compare questo problema, questo errore. Questo errore qua, attualmente non leggo tutto per essere più, più veloce compare questo errore. Io gli rispondo subito guarda, abbiamo la stessa configurazione come tipo di QGIS, tipo di Windows, eccetera, eccetera. A me non succede. Subito dopo lui risponde va bene, però poi interviene Salvatore La Rosa. Salvatore La Rosa è uno sviluppatore e si occupa anche di QGIS. Tra le mille cose che fa si occupa anche di QGIS. E lui... Salvatore La Rosa gli dice, guarda, questo errore forse è dovuto al fatto che non hai aggiornato il plugin il processing. Quindi lo invita ad aggiornarlo. Lui va a guardare e dice, guarda, no, è già aggiornato ed è l'ultima versione. Allora, Salvatore La Rosa gli dice, guarda, fai una cosa, vai a vedere il log dell'errore e incolli qua il log dell'errore. Il log dell'errore è questo qua. Salvatore da Rosa essendo uno sviluppatore, lo guarda e subito capisce che c'è un problema in questa riga. Questa riga qua. Ricordatevi, total uguale 100 punti, eccetera, eccetera. E quindi, Salvatore, essendo uno sviluppatore, interviene e, e, e, e interviene su questa riga e, e la modifica. Modifica e, e subito dopo risponde... In questo modo Salvatore Larosa gli dice hai ragione, è un bug, ma è già stato risolto e sarà disponibile nella prossima versione di QGIS. Però essendo un plugin, quindi scritto in Python, puoi intervenire direttamente sul file clip.py e poi modificare la semplice riga, perché bisogna sostituire qua una semplice da futures. bisogna scrivere Input Futures e quindi gli dai il link, dove andare a guardare. Il link è questo, lo guardiamo assieme. Eccolo qua, qua siamo su GitHub, che ospita uh, quasi tutti i plugin di QGIS, e questa qua è la parte dove c'è l'errore. Quindi è stato corretto, come vedete qua, la 99, quella prima, in rosso, 99 corretta in verde. Quindi basta sostituire a Futures, Input Futures. Quindi Salvatore la Rosa lo invita, guarda, invece di aspettare, falla tu direttamente questa modifica. Come si fa questa modifica? Bisogna andare nell'installazione di QGIS, nella cartella dove avete installato QGIS, in questo caso lo ho in questa cartella, e cercare il file clip.py. Cercate questo file, lo aprite con un qualsiasi block notice, con attenzione con cura che sono sempre codici e... <coughs> troverete più, più di uno per esempio c'è questo clip.py e poi forse ce n'è un altro clip.py comunque dovete stare attenti al percorso questo qua è clip app python, poi ce n'era un altro di clip, però si riferiva all'altra versione, perché io ho due versioni, eccolo qua, vedete qua, QGIS LTR, quindi questo è per 2.14, questo è 2.18, quindi che dovete fare, dovete aprire questa, la aprite con un semplice mh, editor di testo, io utilizzo Note, notepad++, lo aprite, che questo qua, andate nella riga 99, 99, io l'ho già modificata, ma prima questa era così, così e così, ok, era così, quindi qua basta aggiungere input, essendo un editor di testo potete modificare, questo è il linguaggio Python, modificate, input, è fatto, poi lo salvate e siete posto lo salvate e è tutto a posto, gravitate qui Gis e tutto è fatto ritornando alla mail Ritornando alla mail. Però naturalmente Mauro gli dice guarda, meglio che aspetto perché forse non, ehm, non riesce a fare questa procedura, però è molto semplice. E poi quello che voglio far capire è che scrivere in mail list è molto molto meglio che scrivere su Facebook. Comunque, chi è Salvatore La Rosa? Molto rapidamente vi faccio vedere chi è Salvatore La Rosa. Andiamo su QGIS, qua ci sono tutti quelli che contribuiscono al codice in QGIS. Come vedete qua, dal 25 giugno 2012 fino al 21 ottobre del 2017, come vedete qua. Quello che contribuisce più di tutti in assoluto, il numero 1 è Neal Dawson, lui è un austriaco, un, un australiano, scusate. Poi c'è Jeff, lui è quello che imbacchetta tutto. Poi c'è Kun, Alex Bruy, quello che ha fatto il plugin, di cui stiamo parlando. Poi c'è Victor Aloia. Poi c'è, ce ne sono tantissimi sviluppatori, uno più bravo dell'altro. Poi c'è Nathan Woodruff, El Paso. Ecco qua, il primo italiano, primo italiano che troviamo, se non erro. È proprio salvatore la rosa 14 posto se scendiamo scendiamo un attimino scendiamo scendiamo scendiamo poi c'è tim lux che è il capo progetto di qgis scendiamo scendiamo al 27 si trova paolo cavallini poi c'è lui che se non è, se non ricordo male ma potrei sbagliare anche lui è un un italiano dovrebbe essere lui Salvatore, eh, Salvatore Sucameli, qui il ventottesimo, poi scendendo scendendo abbiamo anche Sandro Santilli, poi c'è Matteo Ghetta, poi se scendiamo ancora altri italiani che contribuiscono, c'è Giovanni Allegri da qualche parte, scusate se dimentico qualcuno, eh? Giovanni Allegri, eccetera, eccetera. E quindi ritornando a Salvatore La Rosa, che è un ragazzo, io lo chiamo ragazzo perché è un più piccolo di me, eh, ma è un ragazzo molto disponibile, molto bravo, molto preparato, eh, eh, che dire più di lui? Eh, rende facile quello che per me è difficile, naturalmente in ambito di codici. Eh, questo è tutto, ciao e alla prossima!